Chiara Ferragni, pranzo a base di spaghetti con vista Louvre. Uno scatto al sole parigino gustando un meraviglioso piatto di spaghetti, servito in maniera chic e raffinata. Chiara Ferragni decide di pranzare con vista sul Museo del Louvre, a Parigi, e con lei c'è anche tutta la sua TBS creme. Chiara Ferragni, gli spaghetti sono raffinatissimi. Dalla Paris Fashion Week arrivano tanti scatti inerenti alle sfilate più glamour, ma non solo, Chiara Ferragni, infatti, allieta i suoi fan documentando uno dei pranzi più chic di cui si possa essere testimoni. Con ottima e raffinata cucina italiana, trapiantata in Francia ovviamente, e vista spettacolare sul Museo del Louvre. L'influencer numero uno al mondo, poi, non è da sola, da perfetta team leader porta fuori a pranzo tutta la sua crepite e blonde salade e le pietanze sono davvero eleganti e succulente. Che cosa ha ordinato Chiara per la sua pausa dalle spilate di moda?. Il suo è un appetitoso piatto di spaghetti, serviti su un letto di pesto verde al basilico e spolverati con croccante granella di nocciole, almeno per quello che possiamo intuire dalle immagini condivise su Instagram. Ai suoi colleghi commensali. Tra cui anche la sorellina Valentina Ferragni, non va affatto peggio, tra i piatti che appaiono sul tavolo, ne avvistiamo uno in particolare, a base di paccheri conditi con abbondante salsa di pomodoro. In lontananza, poi, sembra spuntare anche un piatto di tagliatelle al ragù, insomma, pare che la Crev di TBS fosse piuttosto nostalgica della cucina del bel paese. La mite temperatura parigina, poi, ha consentito di trascorrere un fantastico pranzo all'aperto baciati dal sole, con una vista spettacolare sulla piramide del Louvre. Dove ha portato a mangiare i colleghi Chiara Ferragni. La fashion blogger più in del momento ha scelto il Houlot, un Restaurant, dove era già stata pochi mesi fa per l'alta moda di Parigi. In questa location, poi, la fidanzata di Fedez aveva rivelato ai fan una notizia molto interessante riguardo il suo prossimo matrimonio con il rapper milanese, per un after-soft idiot, infatti, la ragazza era stata colpita dal set glamour realizzato per l'evento. Chiara Ferragni, Parigi la ispira. Come i fan di Chiara Ferragni si ricorderanno benissimo. La loro beniamina aveva affermato di aver trovato il suo wedding set ideale proprio a Parigi. Ospite all'Opulot un restaurant presso il Museo delle Arti Decorative, aveva partecipato a un party di Dior dall'allestimento molto glamour, lo stile era piaciuto tantissimo all'influencer di Cremona che, appunto, aveva annunciato su Instagram che le sue nozze si sarebbero arricchite di questi dettagli. Quali? Arredi bianco ottico e luminosi, un prato all'inglese ben curato e rose confetto arrampicate su candidi separé, sparsi, ma in maniera ordinata, per tutto il giardino del ristorante. Dobbiamo aspettarci, dunque, un bedding set di questo tipo?. Staremo a vedere, ma i fan, ogni giorno, si chiedono sempre più quando verrà annunciata la data ufficiale delle tanto attese nozze tra Chiara Ferragni e Fedez. Un'anteprima sull'abito da sposa? Un'idea potrebbe essere quella di dare un'occhiata agli splendidi scatti della neo-trentenne alla mostra del cinema di Venezia, dove ha sfilato con un abito rosa chiarissimo con tanto di strascico chilometrico.